Per quel che fa, porterebbe su web, dalle informazioni che sono preziosissime, anche il centro, la messa che mette a disposizione, io ho utilizzato la scuola con un amico ed è veramente una comunità di e virtuosa. Io quindi sono contentissimo di spiegarvi e vi auguro buon lavoro. Purtroppo che il problema di gestione oggi non possa essere presente. Comunque veramente ringrazio per la vostra presenza e Bene. grazie. Grazie, grazie, ciao, e... grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Sono Marzio Rivera, sono dirigente dell'Eleccio che ha avuto un po' il compito di, di essere l'ente istituzionale organizzatore di questo evento. Naturalmente ho risposto con piacere alla, alla proposta che mi ha rivolto Alberto, perché comunque sono legato a porte aperte sul web e ho seguito sempre il vostro lavoro straordinario che avete condotto fin dai Invece è importante che il contributo arrivi dal basso, dall'interno delle scuole. È importante riuscire a coinvolgere anche i vostri colleghi più giovani che dovranno prendere il posto di chi ha iniziato questa, questa avventura. Quindi un augurio a tutti per la di oggi e per la continuazione. passaggi che abbiamo condotto insieme nella nostra vita professionale e anche umana, 20 anni è un numero grosso no? per una comunità di pratica, e anche per cercare di pensare a come possiamo ancora essere vicini alle scuole in questo momento così importante anche di transizione per quello che riguarda la comunicazione web. Prima la parola a Laura che più operativa, però è qui dentro la persona che ha iniziato Porta Aperta sul Web perché faceva parte dell'ufficio che del, del diretto a quei tempi dall'Ispettore Cassola che aveva raccolto l'invito da parte del loro direttore generale ma già con tutto della Fondazione ASPI e del Studio dei Celchi che qui era presentato con eh, da Fabrizio Sordi, che anche lui è un compagno di viaggio fin dall'inizio, questa idea che sembrava un po' strana, magari ci dici due parole, ci fa piacere su questo. Io vorrei dire poche parole, vorrei spendere, innanzitutto dicendo che come in un momento di ritrovo, c'è una ritrovarsi di sguardi e di voti, c'è anche una ripercorrere un pezzettino della propria vita. E allora abbiamo pensato, bravo eh, di Dio, di mettervi a disposizione così un qualche piccolo segno che, così come a mettere su web agito di fronte a noi stessi, nel nostro essere persone, possa rimanere come un piccolo ricordino, e adesso viene se senza parla troppo lunga, è no? una cosa che si fa abitualmente in qualsiasi comunità o gruppo che si ritrova non soltanto dal punto di vista professionale. Quindi avete a disposizione potete prendere una scatolina, la scatolina è qualcosa anche di fortemente simbolico. Nella scatola noi ben da piccoli andavamo a raccogliere qualcosa di significativo. Magari i bambini raccolgono cose che hanno per strada, poi ha un significato importante che noi magari vogliamo soltanto nel tempo, magari vogliamo quando gli più grandi abbiamo nelle nostre cantine, nelle nostre box, e ritroviamo no, quasi inaspettatamente un pezzo della nostra vita. E quindi eh, ci sarà anche, per chi vuole, un sassolino, no? E anche questo evoca il discorso della permanenza, ma anche di qualcosa che si trasforma, no? Tra l'altro, in una plastica riciclata, con una parola. La parola è la parola che è stata suggerita da chi ha compilato questo questionario di saluto e di avvio a questa giornata nella quale noi chiedevamo di esprimere con tre termini ciò che porta aperte su quella il significato della propria vita personale. Poi alcuni hanno messo aggettivi, altri sostantivi, noi preferisco mettere i sostantivi e quindi in maniera proporzionale a quelli che sono stati indicati e ritrovate. E naturalmente non sono tutti uguali, sono diversi pensiamo che sia anche bello questo atto del prendere a caso, no? come capita nelle nostre vite. No? Noi non è che siamo così deterministici nel nostro farlo. Qualche cose ci accadono. E a volte cadono quelle che vogliono accadere e quindi chissà se c'è anche questo significato poetino così meno materiale rispetto a una codina che casualmente ci viene tra le mani. Ma noi siamo nati come una comunità di pratica che ha lavorato sull'accessibilità. Diremmo un linguaggio scolastico sulla comunicazione inclusiva, sfruttiamo il grande Andrea Schmidt appena arrivato della comunicazione inclusiva che vorrebbe dire una comunicazione senza barriere, una comunicazione per tutti, una comunicazione che non si esprime soltanto attraverso delle note tecniche, pur importanti, pur determinanti, ma si esprime soprattutto con un'apertura, apertura umana, apertura di sguardo, apertura di partecipazione, apertura di dire tu ci sei, tu puoi. E allora non sa se abbiamo nessuna scritta, la scritta chi non vede e non la può fumire e quindi abbiamo inserito, no? Eh, io l'ho presa a caso di questa condivisione, no? Che è una parola che è stata molto richiesta, accanto al sasso con la parolina troverete anche un fogliettino, un fogliettino che è scritto in braille e qui ringraziamo chi ha iniziato con noi, grazie a Fabrizio Sordi, grazie all'Istituto dei Cicchi, che ci ha offerto gratuitamente queste stampe, questo valore aggiunto, no? perché capite non è soltanto un fogliettino, dentro c'è una storia, c'è un dire, bene, io come pubblica amministrazione, ma anche come soggetto umano, ho dei doveri, degli obblighi, ho dei piaceri, che sono quelli di non tagliare fuori nessuno nel momento in cui comunico, parlo o dico qualcosa, quindi sì certo anche il braille è simbolo per dire che vorremmo riuscire a parlare ancora a tutti, il numero è maggiore rispetto ai presenti, quindi se voi avete anche delle persone che in qualche modo sono legate a porta aperte sul web, magari una volta che avete preso ciascuno di voi la vostra scatola e ne rimandano, potete prenderne altre con questo anche passaggio di testimone che anche adesso evita un, evita un concetto di comunità dove le cose non si trattengono ma si distribuiscono accanto a quello c'è anche un pezzo di antiquariato no? proprio no? perché quando si cresce no? negli anni ci piace anche eh, un attimino tenere no? le cose che hanno segnato delle piccole storie questo è il primo CD ma mai ci sono più magari di inserirli dentro, però rimane un oggetto, e, un oggetto per quello che conta, però anche questo, sapete trovate nel box il numero sopra, i bisogni probabilmente quando li avevamo distribuiti, e trovate proprio il primissimo anche mini sito che avevamo fatto nel settembre 2003, quindi adesso a vent'anni fa, ed no? era il volto di Claudia, ti ricordi Claudia il tuo famoso disperata, no? che ogni tanto riprendiamo perché ha delle prese con il linguaggio HTML e con la necessità di strutturare meglio la pagina con tutti i primi accorgimenti che l'Ufficio scolastico attraverso le note tecniche di Laura ci aveva messo a disposizione e anche la presenza poi di figure importanti che verranno anche evocate e soprattutto salutate col cuore come compagni importanti di viaggio e lo troverete poi già da domenica, in realtà è già pronto adesso, basta comunicare il link, tutto il contenuto all'interno del sito di Contraverte su web, che quindi si sviluppa con un occhio alla, alle radici, ma con una parte significativa anche, lo vedremo oggi nella tabla rotonda in particolare, e negli interventi successivi degli ulteriori sviluppi. Ultima cosa, accanto alla scatolina e al CD c'è un altro delle tante cose che abbiamo fatto. Un'altra pubblicazione che abbiamo seguito per un paio d'anni, siamo sbaglio, dal 2007 al 2009. Era un libro che si chiamava Comunicare web a scuola, che era anche lì un, un, un prendere e distribuire tutta una serie di sollecitazioni sul essere. Parte di questa comunità di pratica che si stava sviluppando sempre di più. All'interno di questo troverete la parte trascritta del saluto di Roberto Scano perché era arrivata con un po' di anticipo. Un, eh, prima di Roberto Scano, dovevo dove leggere che lo stavo dimenticando, mi scuso, la, il saluto di affettura scrittore Carlo, che leggerò prima di darvi la parola. E poi la eh, ricordo dei nostri cari amici che ricordiamo veramente con grande affetto e, e riconoscenza. Che sono Carlo Muginelli, Aspi, sono Romano Unega, no? che è stato proprio il nostro papà, fondamentalmente amorevole, ma nel contempo anche appassionato e grande difensore di Porta Pete di qualsiasi prima battaglia. Paolo Valenti, ricordate il mitico Wolly di WordPress e emoziona emozione a ricordare anche Gianluca Zurro. Arrivo a 63 anni ma questo è il un pochettino di ehm, aver fatto un momento così di emozione e ricordate anche e a quale magari ci buttiamo. Per cose che si dice un pensiero, che è un applauso, di grande riconoscenza, perché <coughs> è espresso eh, proprio fino in fondo, questo libro, che porta a su web, eh, con grandissima eh, capacità di mettersi sempre a disposizione di tutti. Poi vedo il programma, e leggo il le saluto di, <coughs> di Franco Gallo, Cambio gli occhiali perché col per col tempo cominciamo a capire l'importanza che dovremmo fare di segreto più grosso rispetto a una quattro che riporta in forma ridotta le parole strette. Eh, la possibilità di presentarsi mediante i propri spazi nella atmosfera digitale ha significato per le scuole e per gli insegnanti l'apertura di prospettive inattese di comunicazione e di integrazione. Percepito originariamente come una matrice cardinale di una costituita società della conoscenza, la Rete ha dato ai docenti nuovi compiti, come l'ottimizzazione della, della propria offerta rispetto alla potenzialità del medium, nuovi campi di studi, risorse e linguaggi per la costruzione di unità o subunità comunicative, nuove possibilità di mediazione didattica. Soprattutto in quest'ultimo campo il fortissimo impegno che attraverso il web per l'inclusione ottimale di tutti i suoi studenti e i facenti parte della comunità scolastica, in una nuova infosfera ecologica e progettata intorno ai bisogni dei suoi frequentatori, ha rappresentato un punto alto della storia dell'autonomia scolastica. La crescente finalizzazione formale e amministrativa della comunicazione scolastica. Attratta sulle logiche coessenziali, certo, ma non relativa al proprio core business della comunicazione istituzionale della pubblicità legale. Si è reso centrale alcuni aspetti di consenso tecnica, non ha tuttavia fatto venire meno né la consapevolezza che ciò che la scuola produce con l'amministrazione pubblica né la consapevolezza. è comunque dotato di senso in quanto. Esita in apprendimento, resilienza e integrazione, nella certezza che lo strumento della comunicazione web rappresenta un potente fattore di aggregazione. Perché questo spazio sia vissuto come tale, occorre tuttavia superarne le logiche tanto di strumento indifferente al contenuto quanto di ambiente omogeneo e isomorfo alla realtà, quale mai come ormai necessariamente e chi dunque ne riproduce ineluttabilmente le logiche di consumismo, segregazione, chiusura. Se riesce ad, ad essere come necessario per norme primarie, sia correttamente gestito nelle sue dimensioni istituzionali, sia aperto alla sua progettazione partecipata e basata sulla libertà degli strumenti e dei loro meccanismi intellettuali di controllo e di costruzione, lo spazio della comunicazione istituzionale di una scuola è lo specchio della comunità educante dove il carattere di Open è dato dalla circolazione multidirezionale della conoscenza e se si consente questa battuta la natura source è data dalla creazione dal passo del contenuto delle sue forme pertinenti partecipata e confrontata a diversi livelli comunitari dall'istituto alla rete, alla comunità di pratica. I dirigenti scolastici e i SIA sensibili sanno quanto sia preziosa tale condizione, sentono le proprie scuole l'hanno sperimentata, quanto sia vantaggiosa in termini sia economici sia intellettuali. L'impegno della comunità di pratica, e la risorsa di quarta aperte sul web rappresentano per questo un caso felice di accompagnamento delle iniziative culturale culturali da parte dell'istituzione. E personalmente sono orgoglioso di aver contribuito per una piccola parte a questo sviluppo durante il mio lavoro universale in Lombardia, anche come reggente alla loro ufficio decimo Comunicazione. Uscita dall'incubatore del sostegno istituzionale, la vita della comunità di pratica di riporta prendere su web continua oggi come quella di un interlocutore essenziale di una vera e propria avanguardia educativa questo è il saluto dell'Ispettore Carlo di un grande profilo, attenzione ci dice importante l'aspetto tecnico ma ricordiamoci sempre che noi siamo scuola e quindi abbiamo dei compiti di comunicazione per tutti inegutibili al di là di ogni aspetto diciamo di comunicazione a volte costretta bene, io ringrazio quindi l'Ispettore Gallo per questo affettuoso eh, saluto e passo la parola a Laura Demetrio, compagni di viaggio ma promotori dell'iniziativa è difficile eh parlare di te, veramente grazie, tu sei il, il cuore eh, che c'è stato fin dall'inizio e, e io veramente vorrei fare un grandissimo capito per te, perché Alberto non parla solo punto di. di cose tecniche ma prima di tutto ci deve essere il cuore, ci deve essere la voglia di essere una comunità, di essere veramente insieme e per me questo è un momento veramente eh, toccante ed eccezionale perché io sono convinta che oggi è un nuovo inizio, è una nuova partenza perché quello che abbiamo fatto eh, non deve assolutamente andare perso ed è troppo bello umanamente per continuare quindi veramente grazie Alberto perché eh, grazie a te che siamo qui anche oggi e, e tutto quello che fai perché lui è così generoso che dice che io e lui abbiamo fatto ma una... è lui il regista e la mente è veramente di tutto grazie grazie ancora eh, io eh, sì sono stata quella che per caso ha, ha fatto partire questa grande avventura di porte aperte quando nel 2002 ero ancora, ero, ero docente eh, distaccata all'ufficio scolastico regionale e come forse avete letto, avete modo di leggere, ho fatto questo eh, breve ricordo di, di Carlo Bruminelli questo signore eh, che sembrava un po' burbero, ma assolutamente anche lui ha una generosità incredibile, e si aggirava tra gli uffici. Eh, <ride> Dell'ufficio dell comunicazione e, e appunto mi, mi aveva posto questa domanda, appunto a bruciapelo, dicendo ma eh, il vostro sito istituzionale è accessibile? capito certo ma non ci mancherebbe. Si vede da tutti i PC, si legge con tutti i browser <ride> quindi. <ride> Uh, ovviamente ero molto ingenua e molto ignorante <ride> e non sapevo che cosa volesse dire uh, essere appunto una, un sito accessibile ed è appunto grazie un po' a questa domanda che poi è partita tutta l'avventura la, nostra, nel senso che Claudio Cassola ha raccolto questa uh, provocazione e, uh, abbiamo organizzato poi il famoso convegno del 21 marzo uh, all'Istituto dei Ciechi e quindi uh, possiamo dire che ecco lì poi è partita l'avventura perché io ho conosciuto Alberto, Demetrio, eh, c'era sicuramente Claudia, forse Gloria no, Gloria c'era, Fabrizio, quasi... Chi c'era il 21 marzo, ancora dei presenti? Marlo, Marlo c'era. È che dopo forse ti sei regato dopo, forse, ma ci siamo parlati dopo, ma non lo so. E, e quindi questo è stato un po' il nucleo, mi ricordo quando avevamo fatto anche il concorso dei siti, sempre all'ufficio scolastico, avevamo fatto questo gruppo. Insomma, era, era bello trovarsi, era bello parlare. Eh, di accessibilità, eh, ma perché dietro c'era questo spirito, eh, cioè che tutti dovevano poter eh, leggere, accedere alla comunicazione, quindi questo grande senso di libertà, di condivisione che ci ha sempre caratterizzato. Ieri sera ci siamo incontrati con una cena e Fabrizio ha detto: Siete un magnifico gruppo, intanto siamo. Uh, perché Fabrizio fa parte del nostro gruppo e ha sottolineato come nonostante sia passato tanto tempo uh, ancora uh, siamo qui insieme e il fatto che ci siamo spostati da Roma e tutti ci siamo chiesti a Roma uh, però significa che ci teniamo tantissimo a, uh, a continuare a essere insieme infatti un po' la mia idea era quella di uh, rilanciare e... Um, Devo dire che io dal punto di vista tecnico sono un totale disastro, non, non sono mai stata assolutamente attenta e brava, ma anche perché mi ho appoggiata poi ai due guru che erano Demetrio e, e Alberto. Eh, vabbè, poi se vogliamo fare i, i ricordi, nel 2006 uscita da questa agenda, avevamo fondato una TIFA per... Si è in tantissime scuole. <ride> e, e poi vabbè, io nel 2007 sono diventata dirigente scolastica e quindi eh, i pensieri sono stati altri e mi è veramente dispiaciuto eh, lasciare questa comunità che invece poi. È continuata ecco, nel tempo e quindi sono stata strafelice quando Alberto mi ha chiamata perché in un momento come questo dove sicuramente ci sono delle gabbie eh, che sono date appunto dalle linee guida che sono date dal Ministero, vedo come mi devono essere fatti i siti adesso, ecco penso che ancora di più le scuole abbiano bisogno di una comunità come la nostra, eh, quindi lo vedo oggi, eh, 6 maggio, un momento di rinascita, un momento di ripartenza eh, per ricominciare a lavorare insieme alle scuole, insieme ai non lo di webmaster o agli animatori digitali che, eh, che adesso eh, sono presenti in ogni scuola. Eh, riprendo anche un po' quello che è il discorso che ha fatto l'ispettore Gallo. Eh, il sito non è mai stato inteso da noi appunto come uno strumento freddo di comunicazione perché serve alla scuola a comunicare alle famiglie all'esterno insomma agli enti eh, che sono quello che è la scuola no? vuoi promuovere il proprio istituto per cui si e cose di questo genere, ma dietro al sito ci deve essere una, un, un pensiero molto uh, forte ma uh, che secondo me prima di tutto deve avere il dirigente scolastico, quindi uh, è il dirigente che deve essere il promotore del uh, sito che deve avere ben chiaro che cosa vuole comunicare uh, della propria scuola, quindi avere ben chiaro eh, tutta la progettualità, progettualità che da solo assolutamente non può esprimere non può eh, comunque diffondere e quindi... Anche prima si parlava della figura del DSGA, perché anche il DSGA è sicuramente l'altra figura uh, imprescindibile nelle scelte che vengono fatte dalla scuola. La scuola può pensare a tante belle cose, ma forse non ci sono le gambe economiche uh, per poterle realizzare. E, uh, e quindi poi sicuramente anche lo staff del, del dirigente che... Uh, che, che, che supporta, che condivide, che, che si confronta ecco, quotidianamente. Quindi, eh, addirittura, io mh, ho fatto anche un, un piccolo studio, anche un corso di perfezionamento che avevo fatto per eh, dire che il sito può diventare anche uno strumento di rendicontazione sociale. Eh, se il sito: può esplicitare quello che è il TOF, quello che è RAF, perché se io non so che cosa scrivere in quelle pagine che anche mi vengono dette dai vari menu, eh, vuol dire che non ho chiaro che qual è l'idea della scuola che eh, io sto dirigendo, nella quale io sto eh, lavorando. Quindi veramente il sito secondo me è un portatore di, di, di valori enormi eh, Uh, noi come comunità un possiamo sicuramente uh, appoggiare. Ecco perché vorrei tanto che da, cioè, dalla giornata di oggi uscissero dei gruppi di lavoro, uh, ovviamente non solo tra di noi, ma poterli uh, diffondere attraverso il sito, attraverso anche quello che uh, viene registrato in questo momento uh, e io vorrei lavorare più che altro su quelli che sono proprio Uh, i contenuti uh, di, di un sito uh, che devono essere sicuramente incastonati uh, nelle, nelle regole che sono state date dalla, dalla, dalle, dalle nuove linee guida e anche ancora quell'attenzione che secondo me è fondamentale della comunicazione di un, di un testo come deve essere scritto. Io ho delle volte delle circolari che sono veramente venigmi, insomma, eh, quindi anche lavorare sulla comunicazione, su come si scrive per, per la scuola, anche questo secondo me potrebbe essere un, un gruppo di lavoro. Però eh, io vabbè, vi lascio quella che può essere quella che è la mia mail, eh, in modo tale che potremmo cominciare a confrontarci, potremmo cominciare a, a, a, a costruire insieme qualcosa io allora mi mail è la Profiurini, tutto attaccato, 112, 1, 2, 2, chiocciola Gmail.com, Ma poi magari avremo occasione anche di uh, spiegare nuovo su. Lascio la parola a Demetrio, che ha la faccia. Sì, molto velocemente. Dopo loro due che chiaramente si sono eh, messi a disposizione anche no? in di tanto tempo, per cui potete benissimo fare il riferimento a sì, loro. Sì. La mia vuole essere solamente una testimonianza e un saluto e anche un accenno di prospettiva, di testimonianza perché io lo dico con un po' io c'ero un giorno, lì è scattato veramente qualcosa di magico, una scintilla che può scattare solo a persone che effettivamente hanno eh, una passione per quello che fanno. Da lì poi è iniziato tutto, sono iniziate eh, le nottate di Mario Barini eh, è iniziato veramente un cammino, un percorso eccezionale. Eh, allora avevo i capelli, eh, non avevo gli occhiali, ma non avevamo gli strumenti neanche, i si siti erano ancora di nelle capelli, eh, si usava un peggio, poi è uscito del weaver, avevamo iniziato a, a, a smanettare. Per magia abbiamo scoperto il CSS, quindi da lì in poi il cammino sull'accessibilità è diventato sempre più eh, veloce e quindi quei maledetti CSS hanno iniziato ad accompagnarci per poter arrivare a quei famosi obiettivi, ti ricordi la AAA? Non ricordo la professora che prima o poi Claudia la raggiungerà la AAA perché era il validatore che ci consentiva di correggere soprattutto gli errori. Ed è, sia per aperto un mondo, ci sono stati anni veramente eccezionali, abbiamo ricordato anche l'ufficio scolastico regionale Oneda quando è arrivato contentissimo e ci ha detto intorno a Natale a breve uscirà la legge, la prima legge uscita sull'accessibilità a gennaio 2004 quindi da lì poi ci sentivamo anche supportati dal punto di vista formale e normativo, quindi da lì siamo andati avanti sacramentando, smanettando però c'era tanta passione Matite che Laura eh, eh, era necessario mettere in campo un'associazione perché doveva diventare il braccio operativo. Banalmente Porte Aperte sul Web non poteva fare formazione perché comunque era all'interno di una casa esituzionale, quindi il Web ci ha consentito di, di stare assieme. Prima di tutto autoformarci, ci esaminavamo a vicenda per capire se eravamo pronti. E dopo siamo andati sul campo, sul campo veramente, abbiamo fatto i chilometri da, da per tutto. ho dappertutto conosciuto tantissima gente, c'è un entusiasmo notevole, vabbè questo è un po' di amar corpo, però mi serve per legarlo anche a quelli che sono i temi che hanno tirato fuori soprattutto Laura quando si parlava del coinvolgimento del personale. Allora non avevamo neanche gli strumenti sulla formazione, oggi abbiamo... anche per, per accompagnarci per no? e eh, sfondare un po' quelli che erano i vecchi schemi eh, mi viene in mente, adesso ci riflettevo mi viene in mente che noi io sono scuola, sono dirigente scolastico di una scuola o formazione mi sono accorto in questi anni che non abbiamo i soldi per cambiare una tapparella ma sulla formazione abbiamo tantissime risorse a parte quest'anno che sono arrivati tantissimo e, e io mi trovo nel mio ambito territoriale a volte in questi anni, nel 2016, poi certe volte ci siamo dovuti inventare, non possiamo inventare, vuol dire trovare dei temi nel rispetto delle priorità comunque nazionali o, o regionali. E perché no, mi viene in mente, non sfruttare questo canale per poter creare delle comunità all'interno degli ambiti territoriali dove ci possiamo... Eh, come si dice, supportare, dove possiamo supportare le scuole attraverso una dei quattro piano di formazione per docenti che poi si occupano di gestire la comunicazione e il sito nelle scuole, che va a mirare la figura a volte dell'animatore digitale, perché l'animatore digitale spesso eh, si confonde con il tecnico che deve andare a sistemare il PC nel l'animatore di animatore digitale, adesso è molto impegnato addirittura sul PNRR, su quelle che sono eh, gli ambienti innovativi. Crearsi una fetta secondo me può essere, può essere anche una mossa vincente, dopodiché sono d'accordo, io ci sono ripartiamo per il tempo che ho però volentieri. Grazie. di cosa sottintendeva? Lui eh, viene della memoria. De Cos'è il gloria? <coughs> La descrizione dell'immagine. Del il nome che si chiamava Log Test. Eh. E', adesso lo e è il mercato, però adesso. E' il mercato. Come anche mettevano, non in questo sito, ma um, in quello successivo numerini, 1, 2, 3, 4, 5, per facilitare il no, l'ordine e l'individuazione, insomma era, era proprio gli albori, no? però era, da questo abbiamo costruito. <coughs> Bene, adesso eh, potremmo seguire il programma, saltiamo a tavola rotonda, proseguiamo e poi dopo, eh, però sempre ricordandoci di avere il tempo giusto, eh, sperando che arrivino le persone che vanno. No, no, no. ma siamo in perfetto orario vedete 11.10 sono 11.10 allora il contributo di Roberto Scano eh, che dura un po' meno di 10 minuti ne guadagniamo altri 5 e vediamo se tutto funziona sì.